Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di uno scanner, lo vedete qua davanti, è lui, il CZUR Lens però eh, questo scanner vedete è super compatto da scrivania, eh, veramente veramente efficiente che ha dalla sua anche un buon prezzo, eh, lo andate a pagare intorno ai 120-130 euro su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione in base ai coupon applicabili da Amazon nella pagina d'acquisto e come vi stavo dicendo lui è veramente veramente efficiente, ma prima di parlare delle sue caratteristiche e di provarlo facciamo un veloce unboxing. Nella confezione troviamo un cavo di alimentazione USB USB Type-C dopodiché troviamo il tappetino eh, che andremo a posizionare sulla scrivania che ci dà i limiti eh, di utilizzo dello scanner quindi la grandezza massima eh, che lui è in grado di scannerizzare. Dopodiché troviamo un manuale di istruzioni Quick Starter e poi troviamo un cd che serve per l'installazione del software ovviamente non è necessario utilizzare il cd, io ovviamente non l'ho utilizzato perché ho un Mac e quindi non ho neanche. Meno è la possibilità di inserire un cd ma basta andare nel sito ufficiale CZUR e si scarica l'ultima versione del software che è disponibile sia per Mac che per Windows. Una volta installato quando lo andremo ad aprire ci chiederà il codice di attivazione e questo codice di attivazione lo troviamo sotto al nostro scanner quindi andiamo ad inserirlo e voilà il nostro software è pronto all'utilizzo ed è un software eh, veramente veramente completo che ci permette di fare davvero davvero di tutto. Eh, avete visto che è tutto molto minimal molto semplice ma lui funziona davvero in maniera incredibile anche il software l'ho trovato completo in tutto lui eh, si può andare a richiudere quando non si utilizza qua sopra abbiamo anche un piccolo tasto che ci permette comunque di accendere e spegnere la luce anche quando lui è aperto perché comunque in base alla luce che già abbiamo nell'ambiente eh, possiamo decidere o meno se ci serve o no questa luce per non creare magari troppi riflessi se soprattutto le cose che andiamo a scanalizzare sono magari un po' di superficie lucida eh, già qua io sono un po' in crisi con la scanalizzazione perché ho tutti i fari che puntano da questa parte che sono quelli per tenere illuminato me e l'area, quindi sono veramente tanti rispetto alla luce che normalmente uno utilizza in ufficio o a casa quando deve fare le cose su una scrivania quindi questa già è fin troppo problematica per la gestione ovviamente dei riflessi quindi detto questo direi che possiamo parlare delle sue caratteristiche eh, lui monta un sensore CMox da 12 megapixel ha una risoluzione di 4032 x 3000 24 quindi una risoluzione molto alta e devo dire che dal punto di vista eh, della qualità è davvero davvero eccellente rapportata ovviamente al prezzo per cui eh, ci viene dato questo scanner per quanto riguarda le caratteristiche di scannerizzazione lui eh, scannerizza in jpeg o in tiff però poi è possibile tramite il suo software come vedremo esportare il file canalizzato in word in excel in pdf o in jpeg. Peg, quindi in base alle necessità che uno ha dal punto di vista eh, dell'utilizzo che ne deve fare di quel file lui supporta la tecnologia OCR quindi è in grado di eh, rendere digitale qualsiasi testo che noi andiamo a posizionare sotto e soprattutto è in grado di riconoscere 185 lingue ovviamente anche l'italiano eh, quindi veramente completo anche da questo punto di vista e poi come ultima cosa lui è in grado anche di riconoscere i barcode e i QR code queste sono le sue caratteristiche principali, quelle che ovviamente eh, interessano di più a chi va a acquistare un prodotto di questo tipo. Perché lui è comodissimo ovviamente in ufficio ma è comodissimo anche a casa per le cose di scuola, dei ragazzi, dei bambini, cioè veramente eh, è davvero, davvero multiuso in tutto. E il suo software che è in lingua italiana, ed è anche questa una cosa da non sottovalutare, eh, ci permette veramente di fare tutto quello che vogliamo con questo scanner eh, in maniera semplicissima perché è davvero molto, molto intuitivo quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo ad aprire il nostro eh, software vedete qua abbiamo subito la possibilità di fare scanner facciamo scanner e questa è la schermata iniziale come vi ho detto è davvero molto semplice eh, basterà andare qua sul lato destro e fare scansiona e il dispositivo si connetterà al nostro computer e vedete che lui eh, già va a tirare delle righe arancioni virtuali con quelli che sono eh, questi angoli che sono i limiti massimi di scannerizzazione e lui li riconosce per quello che bisogna avere il tappetino perché comunque questo ci dà eh, l'idea di quant'è la massima dimensione del foglio che andremo a mettere qua sotto, del libro di qualsiasi cosa eh, a livello massimo di eh, scannerizzazione? Sul lato destro abbiamo modalità colore, quindi auto deciderà lui in base a quello che gli andiamo a mettere sotto. Eh, se mettiamo colore, quindi lui scannerizzerà a colori, se ovviamente eh, il foglio, il libro che andiamo a mettergli sarà a colore, altrimenti in bianco e nero, anche se a colori potremmo farlo diventare in bianco e nero. Scala dei grigi, eh, timbri, mi, no filtro quindi eh, sono tantissime opzioni che possiamo scegliere eh, noi manualmente o lasciare in automatico in cui eh, decide lui in base a quello che sta scanalizzando sotto abbiamo metodo di elaborazione carta piatta quindi se dobbiamo scanalizzare un foglio un libro qualsiasi cosa di questo tipo carta piatta e sul lato destro del simbolo carta piatta abbiamo queste barrettine arancioni che ci vanno ad aprire un menu dove possiamo attivare o disattivare altre eh, funzioni eh, vedete che abbiamo tipo regola per direzione del testo quindi anche se il foglio che avremo messo sotto ha appunto un testo e non sarà perfettamente allineato perché il foglio magari è un po storto lo addrizzerà lui ma se vogliamo addrizzare un foglio che non ha un testo quindi magari solo un disegno o comunque qualcosa che non ha appunto un testo potremmo fare riparazione automatica della pagina poi fare conferma quindi queste opzioni adesso saranno attivate e lui addrizzerà in maniera automatica appunto il disegno anche se il foglio non era posizionato in maniera perfettamente corretta a livello di allineamento quindi addrizzerà l'immagine poi sotto abbiamo combinare i lati combinare i lati cosa vuol dire? che lui potrà mettere nella stessa pagina le due facciate quindi supponiamo di scanalizzare non so la carta d'identità, la patente per esempio comunque che è su due facciate ci farà fare la scannerizzazione della prima facciata e poi eh, ci farà girare appunto quello che è, eh, diciamo l'oggetto che dobbiamo scannerizzare supponiamo la patente e nello stesso foglio quindi nello stesso file metterà le due facciate e possiamo andando a cliccare sempre sulle opzioni delle, del lato destro del cambiare i lati possiamo selezionare vedete regola per direzione testo sempre la stessa cosa che avevamo prima scegliere le dimensioni e eh, selezionare anche se vogliamo orizzontale o verticale l'abbina eh, delle, delle due facciate quindi se una sopra una sotto o una a fianco all'altra e poi sotto invece abbiamo selezione eh, manuale che cosa vuol dire selezione manuale che potremmo delimitare noi l'area di scanalizzazione quindi magari solo una, una porzione della pagina che vogliamo scanalizzare o del libro che vogliamo scanalizzare quindi andremo a selezionare solo quella piccola area e lui ci scanalizzerà solo appunto quella porzione selezionata eh, qua invece a sinistra abbiamo la possibilità di dirgli dove vogliamo salvare eh, i file che andiamo a scanalizzare quindi gli daremo appunto eh, la directory di salvataggio una volta fatto questo siamo pronti a scanalizzare quindi per prima cosa direi di provare a scanalizzare so, un libro tipo questo vado ad appoggiarlo vedete in tempo reale eh, la scanalizzazione eh, c'è subito eh, vado a selezionare carta piatta quindi a questo punto vado a fare scansione automatica e vedete che lui ha già scannerizzato la copertina del libro e ovviamente l'ha messa in verticale anche se qua il libro è in orizzontale per farcelo stare perché se io l'avessi messo così eh, non sarebbe rientrato in quello che erano appunto eh, i limiti massimi eh, di scannerizzazione delimitate appunto da queste l bianche quindi andandolo a mettere in questa posizione l'ho scannerizzato in maniera corretta una volta fatto questo posso o cliccarci su Due volte e vado ad aprire appunto il file jpeg che ho scanalizzato, come vedete, o altrimenti posso fare indietro qua in alto a sinistra. E vedete che mi trovo il file scanalizzato e qua a destra appunto eh, il nome del file scanalizzato. Se ne avessi scanalizzati di più mi troverei qua da parte una lista più lunga ma dopo questo magari eh, ve lo faccio vedere. Sotto in basso abbiamo il menu con tutte le possibilità di regolazione, dal poter tagliare una porzione del, dell'immagine che abbiamo scanalizzata, da regolare i colori, da regolare la saturazione, da regolare appunto quello che è l'immagine, eh, possiamo stampare, possiamo andare a modificare praticamente tutto quello che vogliamo come vedete qua in basso eh, e poi abbiamo anche come vi ho detto l'OCR quindi se vado ad attivare OCR vedete ha riconosciuto in automatico la lingua italiana altrimenti possiamo selezionarla tra 185 lingue quella che eh, diciamo è la lingua che eh, stiamo utilizzando possiamo esportarlo in Word, Excel, PDF o TXT eh, a questo punto una volta che facciamo conferma ci verrà salvato il file nel formato che abbiamo appena scelto in questa tendina nella cartella che abbiamo eh, indicato già in fase di scannerizzazione e poi qua a sinistra abbiamo ancora il menu dove ci dà la possibilità di andare a modificare quello che è l'immagine con anche la possibilità eh, di esportare i file eh, nei vari formati che vi ho detto anche prima. Adesso direi di provare l'altra funzione quella per combinare i dati. quindi prenderemo questo piccolo eh, foglietto che potrebbe riprodurre quello che è una carta identità a livello di dimensioni più o meno eh, una, una patente eh, che ha due facciate quindi andremo a scannerizzare la prima facciata e poi la seconda. Quindi quindi vado a mettere il foglietto qua sotto, vado a fare scansione. perfetto vedete che ha scansionato la prima facciata, l'ha posizionata lui in alto, eh, quindi noi questo lo potremo mettere dove vogliamo sulla superficie eh, di scansione, ci penserà lui quando crea il foglio A4 digitale a posizionarli uno sopra l'altro, quindi vado a posizionarlo qua sotto, vado a fare ancora scansione, perfetto, vedete che adesso abbiamo i due file scansionati eh, quindi se io adesso ci clicco sopra abbiamo un foglio A4 con le due facciate quello che servirebbe per una carta d'identità, una patente, cose di questo tipo eh, in maniera semplice le abbiamo inserite all'interno di un foglio A4 eh, poi un'altra cosa che voglio farvi vedere che se io vado a mettere sotto la parte con il QR code, vedete e vado a cliccare qua in basso c'è cioè il simbolo QR code codice a barre perché eh, diciamo il software è in grado di riconoscere sia il QR code che il codice a barre quindi vado a selezionare, seleziono il simbolo con il QR code e vedete che lui ha eh, riconosciuto o meglio ha letto il. QR code, a questo punto se io vado a selezionare il link collegato al QR code che lui ha letto che è Sim e Yacht Club, vado a fare copia all'opzione selezionata, adesso questo link lo posso andare ad incollare nella ricerca di Google o all'interno di un file Word, quindi ho eh, quello che era il QR code letto e adesso posso stilizzare appunto il suo link di collegamento. Stessa cosa succede con i codici a barra, se io prendo questo eh, foglio che è quello delle poste lo vado a mettere qua sotto vedete che in automatico lui ha già letto visto che ero già nella funzione QR code codice a barre attivato eh, ha letto i quattro eh, codici a barre che ci sono qua vedete io potrei fare copia e incolla eh, il codice di quel codice a barre eh, che in questo caso è RB 0014 però ne ha letti 4 perché ne ha visti appunto 4 sul foglio e questa è un'altra cosa sicuramente interessante eh, per quanto riguarda alcune funzioni soprattutto magari da ufficio poi un'altra funzione che volevo farvi vedere adesso la selezione manuale cosa vuol dire che se io prendo ancora il mio libro e voglio selezionare eh, solo un'area eh, da scansionare quindi supponiamo di selezionare solo questo vedete che se io tiro con il dito vado a eh, selezionare solo il titolo poi vado a fare scansiona e vado a cliccare su quello che lui ha scansionato vedete che eh, c'è solo la selezione che ho fatto eh, se io adesso faccio indietro qua, qua sul lato destro come vi dicevo mi trovo tutti i file che mh, ho provato a scansionare quindi ho la, la diciamo la copertina del libro che avevamo fatto all'inizio il file doppio quello facciata frontale e eh, posteriore della Crab, e poi eh, qua la selezione che ho fatto non abbiamo il QR code perché in quel caso eh, lui ha letto il QR code non gliel'ho fatto scansionare glielo ho solo fatto leggere l'ultima funzione che volevo farvi vedere era appunto la tecnologia OCR come è integrata e come funziona con questo scanner quindi prendo un libro per fare questa prova lo vado a mettere qua sotto perfetto vedete che lui con le righe arancioni ha più o meno evidenziato il libro ci sono anche le mie dita perché lo sto cercando di tenere aperto perché questi libri non stanno aperti da soli quindi vado a fare scansiona ed ecco qua che ha fatto la scansione quindi vado indietro qua sotto avremo il nostro libro infatti e andiamo a selezionare OCR a questo punto gli dobbiamo dire in che formato lo vogliamo quindi Word vado a fare conferma la destinazione di dove vogliamo venga salvato il file qua sotto ci dice che è in esecuzione appunto il compito che gli abbiamo dato e una volta che qua lui avrà finito di fare l'esecuzione del software OCR attività completata non ci resta che andare ad aprire che lo troviamo nella cartella dove abbiamo salvato tutti i file che abbiamo scanalizzato in questo video quindi andiamo a fare doppio clic, eh, lui andrà a aprire eh, in questo caso Page, comunque vedete che il software adesso è digitale, quindi io le parole le posso andare a rimuovere, modificare, eh, scriverci dentro e andare a fare tutto quello che voglio eh, con il software modificato ovviamente con la tecnologia OCR. E poi l'ultima cosa che voglio farvi vedere è che lo scanner può ruotare di 180 gradi e la telecamera, che è quella che legge normalmente la scansione, adesso è frontale a me. Perché? Perché utilizzando il software che si chiama CZUR Camera è possibile eh, utilizzare, come vedete, due fotocamere nel senso la fotocamera 1 che è quella del mac che è quella per la webcam che è incorporata nel mac la seconda CZUR è lo scanner se io vado a attivare fotocamera frontale vedete che il mac mi sta inquadrando eh, e questo è il software appunto della CZUR per utilizzare questa fotocamera che andando a cliccare anche la seconda fotocamera che è questa vedete che adesso ho un secondo riquadro all'interno della stessa schermata andando a cliccare qua adesso ho due riquadri separati quella del mac è questa e a cosa serve serve se dobbiamo magari condividere eh, ovviamente eh, in una conferenza online un prodotto o qualcosa supponiamo che io eh, voglia fare leggere questo foglio ma rimanendo comunque completamente visibile eh, nella schermata vedete che posso farlo voglio fare vedere questo ok io posso farlo vedere nella schermata ma rimanendo io completamente visibile abbiamo anche la possibilità invece di quattro riquadri nel caso avessimo quattro telecamere o se no questa in cui c'è un riquadro piccolino come vedete in alto eh, a destra e io nella schermata principale quindi questa è un'altra funzione eh, di questo scanner che per il prezzo che lo si va a pagare eh, è davvero un ottimo prodotto e soprattutto facilissimo da utilizzare e da installare vi lascio qua sotto il link di Amazon se volete dargli un'occhiata se lo volete acquistare se volete solo diciamo leggere tutte le caratteristiche tecniche